ciao allora oggi vi voglio parlare di questo contorno occhi del libro che della linea serum vegetal è il roll on contorno occhi illuminante rughe e luminosità con erba cristallina detto pianta della vita allora il prodotto che è un 15 ml ho segnato il prezzo qui e viene 16,95 euro però è un prezzo scontabile, quindi con le promozioni periodiche in negozio oppure online si può trovare un prezzo scontato. Io ad esempio l'ho preso con lo sconto del 40%, quindi l'ho pagato poco più di 10 euro. Come si presenta? Allora, prima cosa positiva, il pack del libro Shay è che ha le istruzioni all'interno, quindi non da a sprecare carta. Poi la confezione è questa e il roll on, eccolo qui a forma eh, squadrata, fetta, con tre microsfere che già al tatto sono fredde di loro, sono proprio fredde, quindi perfette per andare a decongestionare il contorno occhi. Allora, prima di tutto le sfere, microsfere, sono perfette alla mattina per andare a decongestionare, quindi pure vedete la forma che proprio va in tutto il contorno occhi, mm, è anche piacevole. Sono già fresche di loro, quindi va a decongestionare, se abbiamo delle rughe o delle borse alla mattina dovute al sonno, e le va a, eh, come si dice, fare rientrare quindi rimpicciolire, far meno visibili. E alla sera per decongestionare, dopo che siamo stati tante ore davanti al computer, oppure comunque con la luce, poi il buio, decongestiona che è una meraviglia. Veniamo ora alla texture, perché la texture è particolare. Ma aspettate, che io ho fatto una clip dove ve la mostro. Allora, come avete visto, è un gel fluido leggero, ne basta per il contorno occhi molto meno di quello che ho applicato io effettivamente sulla mano. Poi vedete che già da solo è illuminante, quindi va a dare subito luminosità allo sguardo. Applicata in combo, quindi si applica con questo roll che quindi è fresco, già il gel è fresco, va a decongestionare ancora di più e quindi... Se la mattina ed è appena sveglio oppure alla sera è molto piacevole per il periodo estivo magari mettetelo in frigo che così è ancora più fresco quindi va proprio a fare un effetto lifting immediato sul viso il gel fluido intanto non è profumato ed non va a irritare i contornocchi che è una zona molto delicata ma non ha profumo ed è testato poi comunque sia è leggero e assorbe molto velocemente qui, davvero passate con questo e due tre volte ed è già assorbito. È perfetto sia la mattina da applicare come base, come base prima del trucco perché non va assolutamente a disturbare i make -up occhi oppure anche da applicare da solo perché, comunque, sia come già detto, decongestiona e illumina quindi da subito una luce diversa allo sguardo anche senza andarsi a truccare. E alla sera, comunque, va a idratare ed è rinfrescare e quindi è piacevole anche alla sera eh, vedendo dunque vediamo se mantiene le promesse allora eh, rughe e luminosità luminosità sicuramente sì perché come ho detto è illuminante ed è queste microsfere è illuminante il gel all'interno quindi è illuminante ed è fantastico sul fatto di rughe, sinceramente non ho notato questa grande differenza. Certo è che andando a decongestionare, parola del giorno è decongestionare, andando a decongestionare e comunque sia a rendere meno visibili tutti i segni di espressione, combatte un pochino anche su questo fronte, però è più un effetto ottico che effettivo. Non va a fare un effetto filler, non va a rimpolpare, non, va a, non fa niente di tutto questo, ma otticamente. I segni di espressione non troppo marcati, ovviamente, sono già più distesi otticamente, solo visibilmente. insomma Certo è che comunque è idratante, quindi va a tenere idratato i contorno e quindi combatte ehm, la comparsa dei segni di espressione e di eventuali rughe. Questo sì, preventivo, però non è proprio l'effetto anti rughe mirato, ma illuminante, quindi è perfetto. No, aspettate. Paura perché, nel mentre, c'è una cimice, quindi mm, aspettate, che la prendo, ok? Allora, pausa cimice a parte. <ride> ho preso paura. Ho guardato un attimo e c'era qualcosa che inzampettava, e <ride> dove eravamo rimasti? Ah, l'ho presa e l'ho portata fuori dalla finestra. Eh, sta benissimo ed, eh, non ho problemi con le cimici, solo il fatto che sono un po' antipatiche. Però comunque le prendo e le porto. Le accompagno fuori, non mi danno problemi di questo tipo. Dove eravamo rimasti con i contornocchi? Mm. Sto pensando. Ed comunque. Intanto ve lo faccio vedere. Che è questo? Questo qui, con l'applicatore. preferisco soprattutto nel periodo estivo perché va a rinfrescare, decongestionare e poi no, quando non vado ad applicare troppo trucco quindi non vado con correttore fondotinta ed eode e lo preferisco sinceramente è un prodotto che per il periodo primavera-estate anche in primavera soprattutto quando con l'allergia ho sempre gli occhi gonfi questo aiuta tantissimo e ve lo consiglio in questi momenti davvero fantastico, fa il suo lavoro comunque fatemi sapere se avete provato questo prodotto o se va incuriosito e se vi sono stata utile e salutiamo anche la cimice e comunque sia se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella qui sotto così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima, ciao!